Questa solennità dell'Epifania, i personaggi che ci vengono proposti sono noti a tutti, si tratta dei magi, potremmo porli in correlazione con i pastori, perché sia i pastori che i magi hanno qualcosa in comune e sicuramente è il cielo, il cielo che guardano, è il cielo che li avvolge, i pastori guardando al cielo hanno scorto la presenza degli angeli, hanno obbedito agli angeli, si sono recati alla grotta perché gli angeli gliel'hanno chiesto, l'hanno chiesto loro. E così come pure i magi, guardando al cielo si sono lasciati affascinare dalla stella, quella stella che hanno seguito, sono stati fedeli fino all'ultimo a quella stella, seguendola fino in fondo, desiderosi di vedere, di incontrare, alla ricerca del mistero, alla ricerca di qualcosa di importante, di affascinante. Sono diversi tra loro per cultura, per tradizione sicuramente, per ceto potrebbe anche essere perché i magi in effetti sono persone di, di, di scienza, almeno questo noi sappiamo, però hanno in comune questo, questo fondo di umiltà, questo, questa base di, di ricerca, questo desiderio ecco, di lasciarsi guidare dal mistero e dunque diventano per noi allora un modello, un insegnamento. Diceva Antonio Bello, sono gli investigatori, sono coloro che vogliono investigare e il segno è che dobbiamo imparare da loro, imparare ad indagare anche noi, indagare tra le baracche, tra le case della terra se vogliamo vedere Gesù, se vogliamo rintracciare i lembi del cielo è lui il vero cielo, è Gesù il vero cielo e noi dobbiamo intuirne la presenza oltre il velo di ogni persona, dietro le quinte di ogni sua scena storica e soprattutto tra le baracche, nelle strade, nei crocicchi delle strade, tra le vedonville, nelle capanne, dove i poveri ancora sperano e si affidano al Cielo, è questo Cielo che ci deve avvolgere, se vogliamo vivere il mistero di Gesù che viene, è questo Cielo che ci deve guidare, perché poi camminando facciamo un'altra strada, perché chi ha incontrato Cristo non può continuare a percorrere le strade di sempre, si sente spinto a percorrere una nuova strada, una strada sia di carità e di amore verso Dio e verso tutti, fratelli e sorelle che incontriamo. Buona festa dell'Epifania a tutti!